Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial e in questo gameplay walkthrough che sto portando nel gioco dall'inizio alla fine siamo ormai alla fine di Kalos. Nello scorso episodio abbiamo battuto la Lega di Kalos, abbiamo superato e affrontato appunto la Lega di Kalos con Sawyer e Alain nelle battute finali ed ora il Team Flare sta per far esplodere il mondo, sta per distruggere il pianeta e noi ovviamente dobbiamo fermarlo. Detto ciò quindi, iniziamo subito. Nel frattempo, mentre vi faccio vedere la nostra squadra che è composta da Colucia, Gudra, Talonflame, Greninja, Noivern e Pikachu, vi invito a lasciare un bel mi piace al video come al solito, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del team Flare e del loro capo Lysandr e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che controllare in descrizione per quanto riguarda link che potrebbero interessarvi come prove gratuite dei servizi Amazon, giochi per la Switch, insomma robe un po' che potrebbero interessarvi guardate anche gli abbonamenti perché potrei aver aperto gli abbonamenti al canale se vi va, se vi interessa, dato che dovrei aver iniziato anche a fare delle live eh, su questo canale delle live nel pomeriggio, se vi interessa potete abbonarvi, potete guardare appunto le varie tier detto ciò quindi iniziamo allora dobbiamo affrontare il team Flare quindi immagino abbiano Pokémon di tipo A Fuoco e quindi noi andremo con un po' di tipo acqua come Greninja Bow down to our rule, Ovvero inchinati al nostro comando Ma certo, caro Arnold, mi inchinerò subito Tu intanto manda in campo il tuo Aondur, a livello 50 Qualcosa mi dice che non sopravviverà, vero? A questo surf Ok, è diventato pure Greninja di Ash Quindi buonanotte a questa povera recluta che non può fare altro se non soccombere sotto i colpi di surf. Stavo vedendo se avrei potuto. anzi, se avessi potuto usare un'altra mossa per non sprecare un altro pipì di surf. Però no, ehm, Dark Pulse probabilmente non l'avrebbe one shottato, eh, Ice Beam, probabilmente no, e nemmeno extra senso. Allora, Greninja vorrebbe imparare doppio team. No, grazie. È una mossa molto interessante, ma non in più. Ok, la maggior parte di queste reclute in realtà non ci sfida, semplicemente ci blocca il passaggio. Questa è Viola. Viola dovrebbe essere la capopalestra... Sì, la, capo... la prima capopalestra di Kalos, che ci dice che sta combattendo contro di lui. Vai avanti. Ma anche nell'anime... Uh, Riarrivano i vecchi capipalestra Per combattere tutti insieme il team Flare Perché sarebbe davvero una bella cosa Cioè sarebbe un momento endgame Avete presente no? Avengers endgame In cui tutti contro il cattivo Tutti proprio tutti Guarda di qui sarebbe, sarebbe figo come ho detto nell'anime Vedete abbiamo anche Corrina Oh Abbiamo Aliana qui Che ci sfida Stop resisting Smettila di resistere Perché è messa a 90 Scusatemi Oh, vabbè, cose che non scopriremo mai. Contro Drudigon abbiamo la mossa giusta anche contro di lui. Ice Beam. Slash, non ci fa troppo. Andiamo ancora di Ice Beam. E abbiamo così tirato giù anche Aliano. Eccola che ritorna di A90. E via. Dice qualcosa dopo la lotta? Resisterci è inutile. Questo mondo finirà. Attenzione, finirà il mondo. Proprio incazzati, eh. Che abbiamo... Amur mi sembra si chiami Ruin in italiano. Abbiamo anche il professor Platan che combatte e ci dice di andare alla palestra. Aha, c'è un'altra recluta del Team Fair però che ci sfida. Koi. Che va in campo Pucien, c'è tra tutti i Pokémon Pucien, eh? Boh, andiamo a digelo raggio. Non dovrebbe comunque resistere, appunto. Perfetto. Oh, è eh, Oh, lo dico io. Tu mi sfidi, Nope. Tu? Nemmeno. Uh, abbiamo addirittura Steven. Ok. Altra luogotenente, immagino, del Team flare. Byrony. Anzi, Bryony. This time we can't be stopped. Questa volta non possiamo essere fermati. Vabbè, se lo dici tu. Ma sono tutte vestite come delle strappone, comunque, queste qui. No, scherzo, ovviamente, non offendetevi. Allora, andiamo di... Mmm, qua si, si sostituisce e ma mandiamo in campo Olucia. Oh, Alla fine ho premiato Olucia oh, e Ash Greninja per, uh, come Pokémon migliori da usare. Eh. Sono i Pokémon più versatili, come vedete. E si riesce ad usarli abbastanza bene. Andiamo poi... No, è vero, questo in gioco non è effetto, sono stupido. Vabbè, eh, ovviamente sono Pokémon versatili, ma non possono fare nulla contro la mia stessa stupidità, no? Quindi per quello mi attacco Allora andiamo poi di oltraggio Che non è molto efficace ma dovrebbe comunque bastare a uccidere b -Sharp. Poi manda in campo l'Aipard che si becca un altro oltraggio e molto probabilmente muore in un colpo Perché non ha difesa questo Pokémon Perfetto, e Gudras è preso un po' di punti esperienza, assurdo ci dice, possiamo curarci Pokémon? No, ok, non hanno blocca eh, non bloccato giustamente il centro di teletrasporto che è lì, che è costituito da una persona, ma vabbè, per farci andare per forza nella palestra. Non possiamo passare di qui? Ah no, sì, possiamo passare di qui ma perché lì non c'è nulla, eh, di qua non possiamo andare giustamente, questa è Dianta, la campionessa di questa regione, la super campionessa. E qui abbiamo Selosia. Un'altra luogotenente. Immagino un altro luogotenente. Eccolo qui, o oh, eccola qui. Non capisco mai se siano delle femmine o dei maschi questi qui. Sono troppo coperti, non, non, non li capisco. Allora, andiamo, sostituiamo Greninja e andrei di talonflame contro Drapion. Usa missile spillo, fortunatamente resistiamo 4 perse, se non sbaglio Cioè resistiamo due volte E andiamo di acrobazia. Non gli facciamo molto danno, ok E ci ha pure confusi, andiamo allora di flame charge Ci colpiamo da soli purtroppo Vediamo se riusciamo a colpirlo, perfetto Non riusciamo comunque a fargli molto danno, eh Davvero tosta questa lotta contro Drapion Andiamo di volo ecco speravo appunto di uscire dalla confusione colpito ah di poco peccato ah, Talonflame comunque ci ha provato e ci è riuscito perché con questa bruciatura molto probabilmente lo ammazza è finita in parità questa lotta sì avrebbe potuto magari bruciarlo un po' prima sarebbe... si sarebbe salvato ma perlomeno l'esperienza l'ha presa Greninja non è andata perduta contro Manectric andiamo di oltraggio Shockwave non ci fa nulla, fortunatamente non ci paralizza. E noi con due oltraggi uccidiamo Manectric. Perfetto. Gudra a livello 53. Questo non era parte del piano, non mi interessa. Andiamo a curarci un attimo i Pokémon. Comunque è molto bello, ripeto, la cosa che ci sono tutti i capi palestra no? e le personalità, diciamo, importanti di Kalos come Dianta e il Professor Platan. Qui tutti impegnati giustamente per evitare che il mondo finisca, evidentemente è una minaccia di livello mondiale, quindi ci sono tutti. Guardate anche l'ultimo capopalestra che abbiamo affrontato con il suo mega bomba Snow. Ovviamente tutti vogliono fermarli, eppure il Team Rocket, <ride> c'è anche il Team Rocket lì. Greninja contro Ondum, andiamo di surf. E diventa subito Ash Greninja. Poi Scorupik è un Pokémon. E mandiamo in campo Talonflame. Andiamo di Acrobazia. Nivello 54 per Talonflame. Sneasel. Tipo ghiaccio. Lasciamo Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Super efficace, più di metà vita viene tolta, buono. Agilità non ti servirà a nulla, ma no, invece gli è servito. Gli è servito, è diventato comunque più veloce di me. Però è comunque morto. E abbiamo battuto anche Rex. Allora il Team Rocket come si impegna <ride> per sconfiggere il Team Flare. Qui abbiamo Sawyer, ma abbiamo anche un altro luogotenente, tenente, un'altra luogotenente, Mabel. Come sei riuscito a passare attraverso tutti quanti, meglio sconfitti. Cara Mabel. Andiamo un po' di Undoom. Tra l'altro a proposito di Mabel è il nome di una protagonista di una serie che vi straconsiglio se avete Disney Plus che si chiama Only Murders in the Building. È fighissima. Ve la consiglio appunto se avete è su Disney Plus. Quindi se ce l'avete, dateli sicuramente una possibilità. Andiamo qua con Talon Frame contro Weval e andiamo ancora di Flame Charge. Ice Beam non ci fa meno male niente, però ci, ci congela infame. Stavo per dire paralizza. Andiamo di Full Restore. Ice Shard va bene e andiamo poi di Flame Charge di nuovo. E abbiamo sconfitto anche Mabel. Perfetto. Dovremmo aver sconfitto praticamente tutti. Siamo arrivati finalmente alla palestra e possiamo entrare senza ulteriori indugi. Allora, l'unica via, l'unica stanza che ha l'uscita posteriore giusta è la seconda. Vedete, se andate in quelle sbagliate, semplicemente vi fa, andare, vi fa tornare lì. Quindi io vi sto facendo vedere, però andate nella seconda se volete andare direttamente al punto. E qui abbiamo lo scienziato del team flare xerosic questa porta al tetto non posso lasciarti andare così lontano va bene anzi questa porta in cima diciamo eccolo qua xerosic che vanno in campo crobat interessante crobat andiamo di geloraggio Un veneno Shock, fortunatamente non. anzi, veneno Shock, fortunatamente non ci ha avvelenati. E siamo riusciti a tirare giù anche il Crobat. L'Ixerosic. Ed ora Malamar. Tipo. Psico Buio, se non sbaglio. Quindi. Lascio Greninja. E ditelo un bel Surf. Che è normalmente efficace. Uh, Signal Beam super efficace, però fortunatamente non è stabile, non mi fa troppo male. Addio Malamar. E abbiamo sconfitto anche Xerosic, che infatti se ne va. Direi di dare una curatina veloce al nostro Greninja, che sta davvero combattendo come un leone, come un Pyroar. <ride> e andiamo in alto, sul tetto, dove c'è Alain e Lissandra. Dove ci sono Alain e Lissandra. Come ha potuto Lysandra tentare di distruggere il mondo? Non te lo lascio fare. Che peccato che tu ci stia lasciando, specialmente quando abbiamo iniziato il nostro piano per rimuovere tutta la spazzatura da questo mondo. Con questo Zygarde, nessuno sarà in grado di fermarci. Ah, hanno Zygarde loro, eh? <ride> Osi opporti a me? Permettimi di mostrarti. La potenza del team flare. E quindi sfidiamo anche di Sandra. Eccolo qui. Oh là, sandra Uh, lotta in doppio. Ok, Geridos mi abbassa l'attacco. Va bene. Allora, io andrei di surf su tutti. Per tirar giù, Pyroar. Tanto Gudrun non si prende nessun tipo di danno. E poi Thunderbolt su Geridos. Uh, Mega Gyaridos guardalo lì com'è incazzato. Incinerate va bene. Surf, come vi dicevo, non fa molto danno su Gudra. E poi fulmine su Geridos. Dragon Tail purtroppo Dis disintegra il nostro Gudra, anzi la nostra Gudra. c'è poco che poteva fare lì. A questo punto manderei Pikachu. Andrei ancora di surf e Thunder Punch su Gyarados. No, mi sono, mi sono ucciso Pikachu da solo. E Greninja però diventa Ash Greninja perché ha ucciso giustamente Pyroar. A questo punto manderei Noivern. E andrei di Dark Pulse e Dark Pulse. Doppio Dark Pulse. Adesso ne basti solo uno, però. Non ne basta solo uno, invece. Complimenti al Mega Gyarados. Noivern sale a livello 52. E abbiamo battuto Lysandra. Come? Come è accaduto? No, mi rifiuto di ammettere la sconfitta Tornerò E sarò più forte Non, non sarà l'ultima volta che mi vedrete Grazie, grazie Glacial. Non ce l'avrei mai fatta da solo eh, Sono davvero eh, Mi vergogno davvero tanto Di aver lavorato con lui Torniamo ora indietro Ma Zegard, scusa, me l'hanno lasciato lì Eccoli tutti Tutte le personalità importanti di Kalos. E il professor Platan ci parla. Glacial. In nome di Kalos vorremmo tutti ringraziarti per le tue gesta eroiche e coraggiose. Non so davvero come fare per ripagarti. Know that we will always be available should you ever need us. Ok, sappi che saremo a disposizione se mai avrai bisogno di noi. Non so cosa ti attenderà per le prossimamente, Glacial. Ma per me penso che. Ma insomma, se, se, se chiedi a me, penso che andare a visitare il professor Platan prima di andare in giro ancora possa essere una buona idea. Eh, you have a professor you talk with, don't you? Why don't you go visiting him? Okay, che qua ci dice di andare a parlare con il professor Wok praticamente. I nostri Pokémon sono curati, no? A questo punto andiamo a curare i nostri Pokémon e andiamo a parlare poi al Professor Platan. Eccoci qui. Allora, Professor Platan da questa parte e andiamo a parlarne. Salve. Ok, non ci dice nulla. Allora ci diceva direttamente di andare a parlare con il Professor Rock, ma prima in realtà di finire questa regione di Kalos Ci sono delle ultime cose che dobbiamo fare Allora, prima di tutto Dobbiamo cercare una casetta Una casetta qui in giro O meglio Oltre alla casetta qui in giro dobbiamo sfidare questo tipo Alvin Che è qui per affrontare la palestra E come riscaldamento sfida noi Va bene caro Alvin Sempre disponibile, eh quindi tritiamolo. Ecco fatto. Ash Greninja, tac. Livello 59 per Ash Greninja. Poi Cubon, andiamo di surf. Ed infine Pyroar. Sempre surf, però Pyroar femmina questa volta. Ecco fatto, abbiamo sconfitto anche Alvin. Perfetto. Ora cerchiamo quella casetta. Ecco, in realtà non, è ancora, non sono ancora disponibili appunto quelle cose nuove che possiamo fare, quindi prima andiamo a parlare dal professor Oak. È la stessa cosa che mi era capitata in una delle ultime regioni, in cui provavo a fare effettivamente le ultime cose di una regione, ma non te le sblocca prima di aver parlato al professor Oak. Poi abbiamo ancora tutta la gente che... Si congratula con noi per aver battuto la Lega, anche se non abbiamo mai battuto nessuna Lega. Quindi andiamo dal professor Oak. Quell'assistente si è duplicato, tra l'altro. Salve! Oh, ho sentito che hai sconfitto anche la regione di Kalos. Che lavoro fantastico! E anche che tempismo fantastico! Tua madre ha appena vinto un viaggio nella regione di Alola. Ho anche questo uovo che ho bisogno di consegnare al mio cugino Samson. Daglielo appena arrivi. Oh, e non dimenticarti i tuoi nuovi vestiti ok otteniamo un nuovo. e questi sono i vestiti di Alola a questo punto possiamo spero ottenere le ultime cose che possiamo appunto prendere da Kalos prima di andare da Alola quindi ritorniamo a Kalos eccoci qui andiamo a Kalos vediamo se ora è possibile ottenere queste ultime cose per farlo dobbiamo andare qui sopra nel negozio e vediamo se si può fare. Sì! Ora sono sponati queste persone che prima non c'erano, così come questo strumento. Guardate cosa ci danno. Per aver salvato Kalos ho un fantastico regalo per te. Un Pokémon raro, Koopa. Ma certo che voglio cupa Ecco fatto. Poi tu invece mi dai. Di ansi Dian-si, Dian-si, com'è che si pronuncia precisamente questo Pokémon, e Volcanion. Ecco qua, resi tutti. Prendiamo anche la Dian-si, un po' come volete chiamarla, e abbiamo un ultimo Pokémon da prendere prima di lasciare Kalos. Ovviamente il Pokémon che era rimasto sul tetto, dove c'era Steamflare, ovvero il buon Zygarde. Andiamo quindi a Curiway Town e da Curiway Town scendiamo giù a sud, tutto tutto a sud. Andiamo nel percorso 19, scopriamo questo pezzettino d'erba e entriamo nella Terminus Cave. Qui dentro una volta c'era il Team Flare, se ben ricordate. E andando fino in fondo, qui dentro avevamo combattuto il Team Rocket, ma ora c'è Zygarde. Quindi salviamo e proviamo a catturarlo. Sarà a livello 60 se non sbaglio Quindi tosta per i vostri Pokémon Vediamo se si riesce a catturarlo eh. Vediamo soprattutto in quanti tentativi ce la facciamo Molto carino come Pokémon Zygarde a livello di design Ci sta per un leggendario Quell'essere quel, quel un po' strano Aura Break ok. Io provo a tirargli una Velox Ball Vediamo se funziona Tecnicamente la Velox Ball di primo turno ha la probabilità più alta di catturare qualsiasi cosa. Ok, sgranocchio a questo punto. Beh, avrei usato l'elettrococcola, ma. si è già si è paralizzato da solo. Ah, non è effetto? È di tipo terra lui? Allora, break break, lance rate. Ok, si dovrebbe essere di tipo terra. Zegard, non sono molto esperto sui Pokémon leggendari di sesta generazione. Quindi vado un po' a sensazione. Ma andiamo il nostro Greninja e andiamo di Dark Pulse buon danno ancora Dark Pulse non dovrebbe morire ora Vita Rossa e proviamo a prenderlo allora Heavy Ball dovrebbero andare bene perché è pesante da quello che so eccolo qua andiamo di Heavy Ball Vita Rossa paralizzato meglio di così non si può fare vediamo un po' quanto, quanti tentativi ci mettiamo eh? Heavy Ball voi in quanti tentativi l'avete catturato Zygarde sul vostro Nintendo DS la prima volta che ci avete giocato, se vi ricordate. Se ve lo ricordate scrivetemelo pure nei commenti quanti tentativi ci avete messo per catturare Zygarde. Ah, tosta eh? Già tre Pokémon da, da cui esce. Tra l'altro è vita rossa, paralizzato, heavyball, quindi la probabilità è comunque relativamente alta di prenderlo. Vediamo quanto ci mettiamo. Anche Greninja. Soccombe. A ma mandiamo Talonflame. Heavy Ball. Infame in un Pokémon. Ancora Heavy Ball. Possiamo già comunque un 7, eh? Continua a liberarsi e giustamente Lance Wraith avevo immaginato che fosse un attacco uh, di tipo terra, forse tipo furia della terra qualcosa del genere, e giustamente non ha effetto su Talonframe. E Zygarde viene catturato, come tutti gli altri leggendari, prima di lui. Se vi interessa avere, vedere l'episodio di un qualsiasi leggendario, basta che andate sul mio canale, digitate Firehash e il nome del leggendario che volete sicuramente vi ci sarà la puntata. Some say it can change to an even more powerful form when battling those who threaten the ecosystem. Ecco appunto. Può, può trasformarsi in una forma ancora più potente quando combatte contro qualcuno che potrebbe danneggiare l'ecosistema. Tipo Drago Terra, che è interessante. E abbiamo quindi anche, con questo Zygarde, catturato, tecnicamente, credo, tutti i Pokémon di Kalos, leggendari, almeno intendo, eh. Il Divindex ci metterà un po' a finire quello di Kalos però i Pokémon leggendari dovremmo averli tutti. Torniamo quindi al centro Pokémon. Fortunatamente non abbiamo beccato nessun Pokémon selvatico lì. Andiamo qui al centro Pokémon. Salve infermiera, curiamoci. Ecco fatto. E facciamo quello che è diritto alla fine di ogni regione. Allora innanzitutto andiamo a mettere in ordine questi leggendari Io questi qui ragazzi non li ho manco mai visti nei giochi Pokémon Non so nemmeno chi siano Allora, Pupa 720 Prendiamolo E andiamo a metterlo qui Poi Abbiamo Volcanion Non ho memoria di questo Pokémon Non mi si è mai visto nemmeno lui Tipo fuoco? Tipo... Ah, fuoco-acqua. Interessante. Ok, interessante come combinazione di tipi fuoco-acqua. Anche se non capisco come sia fuoco-acqua questo Pokémon. C'è un Pokémon in Pokémon scarlatto e Violetto. Che è la, il pesce di fuoco, non mi ricordo di preciso come si chiami. Quello sarebbe stato bellissimo se fosse stato fuoco-acqua. È tipo un pesce rosso di fuoco però. Bellissimo quello. Allora, summary 721 andiamo a portarlo al suo posto eccolo qua che inaugura questo nuovo box ed infine di anse sembra l'evoluzione di a vederla così allora potrebbe essere tranquillamente l'evoluzione di Carving, ok numero 719 ecco fatto e poi ci manca solo sei che immagino proprio vada qui non ci sono misteriosi in, nella sesta generazione, eh? lo dovrò ancora prenderli. Aura Break. Ok. Numero 718. Livello 60, uno dei livelli più alti per i leggendari che abbiamo visto in, questa, in questo videogioco. Ed eccoli qui i leggendari di Kalos. Xerneas, Iveltal, Zygarde, Diancy, Hupa e Volcanion. Bene, bene, bene. A questo punto possiamo andare a depositare tutti i Pokémon di Ash che non porterò ovviamente nella prossima regione, alla Lola, ovvero tutti i Pokémon tranne Pikachu. Come vedete tutti i Pokémon che abbiamo catturato nel corso di questa serie che dura ormai da tantissimo tempo. L'ho iniziata, calcolate che l'ho iniziata ad agosto dell'anno scorso, inizio agosto dell'anno scorso. Andiamo a posizionarlo qui. Tra l'altro, avevo ancora le Violite. Vabbè, strumento che era praticamente inutile da farli tenere. Poi Talonflame. Eh, lo lascio solo per volo. Magari la mappa non sarà buggata uh, nella regione di Alola, quindi potrò effettivamente usare volo. Ed infine anche Greninja. Ecco fatto. Possiamo quindi riteletrasportarci. Alluminopoli, non so perché infatti fosse uscito dal centro Pokémon. Eccoci qua. E ritornare accanto. Il professor Oak ha detto che nostra madre ha vinto un viaggio, quindi perché non parlare direttamente a nostra madre? Salve? Glacial, è passato tantissimo tempo l'ultima volta che sei venuto a farmi visita. Mi ha vinto una vacanza per Alola. E. Andiamo a Viridian City, subito. Ok, andiamo quindi subito a Viridian City. Tra l'altro è Mr. Mime che ha vinto il viaggio. Manco, manco la madre, Mr. Mime. Andiamo quindi a Viridian City. E come sapete a Viridian City c'è il Blimp Service. Dovremmo infatti prendere questo. Eccolo qui. Blimp Service. Salve, eccoci qui. Questa gita sarà così emozionante. E andiamo a, a Lola eccola qua eccoci e prima di fare qualsiasi cosa ad Alola, il video finisce qui io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della parte di Kalos complessivamente se vi è piaciuta se vi aspettavate di meglio se siete soddisfatti con le cose che magari avreste fatto meglio scrivetemi pure nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, tocca da Lola, da Glacial Sphere. è tutto, al prossimo video!